Come da previsione, da programma, oggi eh, facciamo un esercizio di ponte, legame tra casi d'uso e, eh, e mockup, okay? iniziando da qualcosa di semplice, poi chiaramente nelle ore successive eh, ci allargheremo verso anche interfacce un pochino più complicate, ma lo facciamo sia per imparare la modellazione delle interfacce sia per ricominciare a familiarizzarci un po' meglio con lo strumento di Balsamic allora se ricordate noi eravamo l'ultima volta che abbiamo parlato di casi d'uso eh, ci eravamo fermati su questo diagramma sempre sul nostro esercizio di quiz in cui abbiamo completato, avevamo all'epoca completato i diagrammi di casi d'uso quindi avevamo un caso d'uso a livello summary in cui eh, si vedevano quali erano le aree in cui il sistema, eh, il sistema informativo lavorava e poi da, dal livello summary abbiamo creato tre diagrammi per ciascuno dei tre macro aree che erano la preparazione del compito poi vado in ordine l'esecuzione del compito da parte dello studente e la valutazione del compito di nuovo da parte del docente e per questi tre sono un punto veloce richiamo la preparazione del compito di fatto eh, era divisa in tre grandi fasi tre casi d'uso definizione della data, inserimento dell'elenco degli studenti e gestione di domande e risposte. Gestione che era ovviamente il caso d'uso più articolato, non dico più complicato, ma quello più articolato e, e di fatto avevamo deciso che dovesse includere diverse sottofunzioni che erano legate all'inserimento, alla modifica e alla cancellazione dell'elenco di domande e risposte. Ehm um, l'abbiamo già citato, ma solo per ricordare, l'ordine con cui queste operazioni vengono svolte qui non è specificato, ovviamente. I casi d'uso ci raccontano in senso ampio tutte le cose che è possibile fare in qualche momento. Quando queste siano possibili fare, se è possibile inserire le domande prima di aver inserito gli studenti o viceversa, ce lo dice invece il processo, no? il diagramma di processo che ci darà questa informazione. In questo caso non ci interessa, hm? non, è, non è esplicitato in questo tipo di vista. Poi tornando al nostro summary c'era l'esecuzione del compito da parte dello studente, quindi un caso d'uso che avevamo chiamato, se non sbaglio, esecuzione del compito appunto, che era un caso d'uso unico. Hm? Eseguire il compito aveva un unico obiettivo e veniva svolto in una sessione di lavoro di interazione contestuale. Quindi non c'erano altre, non, non si separava in vari casi d'uso diversi, distinti per obiettivo e per tempo di esecuzione. E del compito a sua volta era composto essenzialmente da una serie di richiami di due sottofunzioni principali: cioè rispondo per la prima volta a una domanda nuova oppure modifico una risposta che avevo dato in precedenza. Poi, probabilmente ci sarà qualcosa sul riepilogo finale, sulla conferma da vedere e poi. Il terzo diagramma era quello sulla valutazione del compito che aspettava il docente, che essenzialmente ha due funzioni, una quella di verificare se i voti assegnati lo soddisfano da qualche punto di vista statistico e quella di modi eventualmente modificare i pesi sulla base dei quali sono calcolati eh, i voti. Questi due casi d'uso sono indipendenti, possono essere ripetuti più volte e abbiamo detto che dalla visualizzazione dei voti dovrebbe essere facile... Per tensione, passare alla modifica dei pesi e, e così via. Mm? Ops. Allora, questo è solo per richiamare cosa avevamo fatto. Allora, per accelerare un pochino i tempi, io eh, ho pensato di voler vedere no, come potesse essere strutturata la parte di un documento di specifica relativo a queste funzionalità, in particolare per i casi d'uso. No? Quindi ho provato a costruire lo scheletro di un documento che potrebbe somigliare a questo. Quindi, dato per scontato che quelli sono i diagrammi verso cui no, eh, diciamo così, abbiamo concordato, quelli non li tocchiamo più, non li modifichiamo più, io eh, ho riportato, è solo a livello di scheletro per ora, no, in un documento, a livello summary, il diagramma a livello summary, che contiene tre casi d'uso a livello summary, e quindi in ciascun caso d'uso, loro ha presentato così un titolino e una tabella, che per ora è vuota, che comprende i campi del template che useremo, che possiamo usare, che dovremo usare per descrivere quel caso d'uso. Qui siamo a livello summary. Stessa cosa per il secondo, stessa cosa per il terzo. E, qui, e con questi tre, diciamo, riempiendo queste tre tabelle, abbiamo esaurito la descrizione, avremo, avremo futuro esaurito la descrizione a livello di summary. Poi, per ciascuno dei casi a livello summary, abbiamo i casi d'uso a livello user goal e sub function, che li tengo insieme perché fanno parte del stesso diagramma. Quindi il primo era il diagramma preparazione del compito, che è composto di tre casi d'uso, a livello di your goal e 3 a livello sub function, per cui io mi sono preparato 1, 2, 3 e poi altri 3 a livello di sub function spazi in cui poter descrivere. E così via. La stessa cosa per lo svolgimento del compito, per la valutazione del compito, eccetera. Quindi questo è lo scheletro all'interno del quale possiamo lavorare per descrivere effettivamente i casi d'uso. Allora noi oggi scegliamone uno, lo sviluppiamo e poi di questo andiamo a costruire dall'altra parte il mockup. Per avere una specifica completa del sistema dovremo completarli invece tutti. Allora, eh, se vogliamo partire da, da quello più facile, il più facile mi pare la definizione della data del compito. Perché? definisco solo eh, un, un valore, però già mi permette di, di fare alcuni ragionamenti. Poi ovviamente gli altri sono via via più complessi, l'elenco dei studenti è un pochino più complicato. Quelli più interessanti, eh, che faremo poi, non riusciamo a fa fare tutto oggi, sono quelli relativi allo svolgimento del compito, dove c'è un pochino più di, di variabilità nelle azioni che può fare l'utente. Ma partiamo dal più semplice di tutti, definizione della data del compito. Così ripassiamo come si fa. Definizione della data del compito, ce l'ho qui, come caso d'uso. Io in questa tabella ho riportato integralmente tutti i nomi dei campi del template, compresi quelli opzionali, compresi quelli ehm, che non sempre si utilizzano, o che non sempre sono necessari. No? In modo da averlo, al massimo poi cancelliamo delle righe, o le lasciamo vuote, non, non capita niente, non, eh. Eh, allora, il primo è il, il nome del caso d'uso, beh, questo qua basta copiarlo dal titolo del... potevo anche evitarlo, ma è giusto per conformità al template. Poi abbiamo uno scope, cioè l'ambito del sistema o sottosistema entro il quale questa funzione si colloca. In questo caso abbiamo un sistema solo, no? che è un quiz online se stessimo parlando di un sistema più complesso che ha fatto diversi sottosistemi diremmo con lo scope qual è l'ambito all'interno del quale si colloca in questo specifico esercizio lo scope sarà uguale per tutti è sempre quello di cui parliamo non abbiamo due ambiti diversi livello e livello user goal tutti i, ce l'abbiamo scritto nel, nel diagramma Quel, come livello in, in, intendiamo summary oppure user goal oppure sub-function. In questo caso è un caso d'uso normale di livello user goal. Ricordiamo che ci siamo accordati sul non indicare user goal come eh, stereotipo, qualora fosse questo, e di usarlo come diciamo così, valore sottinteso. No? Quindi Quando non c'è scritto sub-function, quando non c'è scritto summary, allora è user goal. Ok, adesso comincia la parte vera. Definizione della data del compito, intention in context. Allora, eh, io per scrivere l'intenzione mi viene prima da indicare qual è l'attore. L'attore è il docente, l'abbiamo chiamato, giusto? Allora, questo docente che intenzione ha in questo momento quando entra nel contesto di svolgere la definizione di data del compito? Beh, la sua intenzione è quella di, eh, appunto, fissare la data e renderla pubblica agli studenti. Quindi l'intenzione dell'attore primario, quindi il docente, intende fissare e rendere pubblica la data di un prossimo appello. Mm? che questo noi sappiamo che il livello di processo avrà anche come effetto quello di poter iniziare a inserire gli studenti e a caricare le domande relative a quell'appello mm? quindi se vogliamo indicarlo possiamo abilitando quindi la possibilità di inserire studenti e domande Questo è un po' lo scopo, no? Avvisando quindi, è una conseguenza del raggiungimento di quello scopo. Lo scopo vero è, ok, fissiamo l'appello. Gli interessi degli stakeholder quali sono? Allora, chi sono gli stakeholder in questo caso? Di sicuro il docente... Di sicuro lo studente. l'interesse allora, è qualcosa di più rispetto all'obiettivo. L'obiettivo è che cosa voglio fare oggi. L'interesse è perché sono contento se questa cosa viene fatta o che vantaggio ne trago dal fatto che questa cosa venga fatta. Allora, dal punto di vista dello studente, ad esempio è conoscere in anticipo le date, le date degli appelli. Dal punto di vista del docente è organizzare e pubblicare gli appelli. Quello del docente in questo caso è meno, cioè, meno importante, cioè somiglia molto di più all'intenzione. Quello dello studente, eh, effettivamente lo studente tra, la domanda che ci dobbiamo fare è lo studente trae un vantaggio dal fatto che il docente svolga questo caso d'uso? Sì, perché poi sa quando è l'appello. Quindi lui non deve fare nulla, semplicemente ne ha un vantaggio. Ha tutto l'interesse che il docente lo faccia. Prof, perché non ci pubblica ancora le date? A proposito, l'hanno hanno pubblicate, eh? avrete visto che ci sono tutti gli appelli fino al 2018, no, fino alla fine 2015, di quasi tutte le materie. Ma quindi anche il Presidente viene posto Può essere uno stakeholder, può avere un interesse. Eh? L'attore primario può essere stakeholder oppure no? L'attore primario non è stakeholder quando è un attore puramente esecutivo, fa una cosa perché è obbligato a farla. Se invece decide di usare il sistema perché ne ha un vantaggio, quindi magari faccio così, ce l'ho più comodo a pubblicare l'appello lì che non a mandare una mail a tutti gli studenti che poi se la perdono, se la dimenticano, eccetera, allora in questo caso eh, ha un interesse e per raggiungere questo interesse si dà l'obiettivo di eseguire questa attività. Poi in teoria gli stakeholder potrebbero essere anche altri, no? potrebbe essere la facoltà, potrebbe esserci, ma ci allargheremo troppo. Normalmente i stakeholder, se noi cerchiamo sempre di mettere nel contesto, questo qui dei casi d'uso è un capitolo all'interno del documento dei requisiti. Quindi la dichiarazione di chi sono i stakeholder coinvolti nel progetto ce l'abbiamo nei capitoli iniziali già del documento. Quindi qua andiamo solo a richiamare quali sono interessati. Precondizioni. Allora, Precondizioni sono tutte le cose che devono essere già assodate verificate, già successe, affinché il docente possa effettivamente svolgere questa azione. Sempre, diciamo così, per convenzione noi abbiamo deciso che possiamo omettere, cioè non scrivere, lasciare sottintese tutte le precondizioni che sono relative all'identificazione degli attori, cioè dovrei sempre scrivere e il docente deve essere registrato, deve ricordarsi la password, deve aver fatto il login, eccetera, eccetera, va bene, si applicherebbe ovunque, quindi evitiamo di scriverlo ogni volta, diamolo per scontato, mettiamolo a fattore comune, e tutte le precondizioni che sono immediatamente deducibili dal processo. In questo caso questa è la prima fase del processo, la prima attività del processo, quindi non c'è nulla. Però se abbiamo due attività, da A segue B, è ovvio che nella precondizione di B ci sia il fatto di aver completato A. Questo è già descritto nella modellazione di processo, se voglio, se lo ritengo utile alla comprensione, lo posso riportare anche tra le precondizioni del caso d'uso che implementa l'attività B, ma non sono obbligato a farlo, no? posso anche non farlo. Allora, al netto di queste cose che diamo per scontate, c'è qualche cos'altro che vogliamo aggiungere? C'è qualche motivo, come faccio a, a rispondermi? C'è qualche motivo per cui potrebbe non essere possibile attivare questa funzione? A me pare di no, cioè non, ci, non, vedo, non riesco a immaginarmi impedimenti al fatto che uno sia un docente e possa decidere questo, in questo nostro esercizio. Non ci sia nulla che, ah, no, perché non hai fatto quello, perché non... Diverso è se noi avessimo un modello concettuale più articolato in cui tu sai il docente quali corsi ha attivi quest'anno, per dire. Allora, una precondizione potrebbe essere che il docente abbia almeno un corso attivo, altrimenti non lo può fare. Ma nel nostro modello concettuale non c'è, non c'è nulla che mi possa decidere se lui può fare o non farlo. Okay? Non sono sicuro perché l'ho ripassato prima di venire qua il modello concettuale, non è che me lo ricordo così a distanza. Eh? Quindi io al momento... Non, a meno che non mi convinciate diversamente non avrei nessuna ehm, precondizione da indicare, è talmente semplice questa cosa. Non posso indicare, giusto per fare un esempio, ad esempio supponiamo che ci sia una regola che gli appelli, non possono mai esserci due appelli nello stesso giorno, sarebbe bello, capitasse davvero. Io non posso metterla qua come precondizione, non posso mettere come precondizione il fatto che in quel giorno non ci sono ancora appelli, perché io non so ancora qual è quel giorno. Cioè io posso pensare che il modello concettuale in questo momento sappia quali sono i giorni in cui ci sono già degli appelli, ma come faccio a sapere qual è il giorno nel quale il docente ha intenzione di fissare questo compito? Non lo so. Essendo una precondizione è qualcosa che devo già poter decidere prima che il docente cominci a interagire col sistema. Ok? Quindi quella precondizione deve lavorare sulle informazioni in possesso al sistema prima della, primo, della prima interazione tra l'utente e il sistema stesso. Quindi non deve contenere nulla che sia legato alle informazioni che l'utente o alle azioni che l'utente compie durante. Svolgimento. Poi ci sono i due campi di garanzia, eh, garanzie di successo e garanzie minime, come le avevamo letti, avevamo detto che le garanzie di successo è ciò che posso dire di fatto sullo stato del sistema, in particolare sullo stato del modello concettuale, se va tutto bene, cioè se il caso d'uso arriva a successo, e invece le garanzie minime sono le cose che posso dire in ogni caso anche se il caso d'uso non va a successo dovesse fallire per qualche motivo. Allora, le garanzie di successo sono le più facili. Se il caso d'uso arriva alla fine, allora cos'è sicuro? È sicuro che ci sarà un appello in più. Quindi nuovo compito compito è stato inserito e pubblicato. Garanzie minime non ne vedo, c'è qualcosa che di sicuro succede anche se non arrivo alla fine del caso d'uso, no, magari non succede nulla perché abbandono il primo passo, non ne vedo, forse sono casi più articolati, magari ci sono alcune cose che sai che succedono di sicuro, anche se poi successivamente ci saranno dei, eh, degli errori. Il campo trigger era il campo che diceva, quale, che, eh, che specificava quale fosse la condizione di attivazione del caso d'uso qualora questa eh, attivazione provenisse da eventi interni al sistema, o anche esterni al sistema, ma non provenienti dall'attore stesso. Cioè sono casi d'uso che partono dall'attore, casi d'uso che partono da eventi. Immaginate, il caso d'uso leggere l'SMS ha come trigger il fatto che l'ho ricevuto. Quindi un evento esterno, hai ricevuto sms, allora in qualche modo ti obbligo a svolgere questo caso d'uso. È, è un evento che è interno o esterno al sistema, ma comunque proviene dal lato sistema informativo, che in qualche modo coinvolge l'utente e lo porta dentro il caso d'uso. Quindi un evento esterno. Se invece il caso d'uso è di tipo puramente reattivo, cioè reagisce alle azioni dell'utente, all'utente che va lì e lo inizia, non c'è nessun trigger. Il che sarebbe l'azione dell'utente, ma non, non stiamo neppure a dire. Quindi in questo caso è un caso d'uso che non ha nessuna attivazione interna o esterna al sistema, ma è un'attivazione dovuta semplicemente all'interazione con l'utente ok, poi arriviamo al succo il succo dei casi d'uso è la descrizione dello scenario allora la descrizione sappiamo che la possiamo svolgere a due livelli di dettaglio il livello che abbiamo chiamato brief oppure il livello che abbiamo chiamato degli scenari veri e propri con i scenari di successo ed eventuali estensioni um... Non, non siamo obbligati a mettere sempre entrambe sul livello use case, user goal. Scusate, è importante di più il dettaglio. No, il brief lo indichiamo magari quando non scriviamo il dettaglio, se c'è già il dettaglio, il brief potrebbe anche non servire. Poi stiamo preparando una, un, con piano una tabella sinottica in cui indichiamo per i vari livelli summary, user goal, sub function quali campi vogliamo considerare come obbligatori o importanti quali invece sono secondari o opzionali, così anche come guida visto che la tabella e il template è sempre lo stesso però lo usiamo in modo diverso a seconda del livello di iscrizione che abbiamo quindi passiamo magari... Beh, il brief se vogliamo scriverlo è molto semplice in questo caso il docente inserisce le informazioni relative ad un nuovo compito che si dovrà svolgere. Non è che ci sia molto di più da dire. Però l'ho scritto per richiamare questa parolina le informazioni relative a un nuovo compito. Andiamo a prenderci il modello concettuale. Il modello concettuale di questo esercizio dava una relazione tra docente e una classe compito. Quindi, detto in termini: Di modello concettuale lo scopo di questo caso d'uso è creare una nuova istanza di questa classe compito ed eventualmente di alcune delle relazioni in cui questa classe compito partecipa. Sicuramente la relazione con docente, cioè creo una nuova istanza di compito e dico di quale docente è. Non dico ancora quali studenti sono iscritti perché non so ancora, non dico ancora di quali domande sono composte perché è composto perché non lo so ancora e ovviamente non dico ancora quale sarà la valutazione di un certo studente in quel compito perché non, ancora, non è ancora stato svolto. Sempre per ribadire la differenza tra modello concettuale e casi d'uso, Qui c'è una relazione tra compito e docente, che nulla ha a che vedere col fatto che il compito venga deciso dal docente. Per dire, come succede qua al Politecnico, le date degli appelli non le decidono i docenti, non le inseriscono i docenti. C'è una commissione che all'interno di ciascun collegio decide il calendario. La relazione è sempre docente-compito, perché poi l'esame lo devo fare io. Ma chi ha deciso, chi era l'attore nel caso d'uso, non era in quel caso, nel Politecnico non è il docente. Oppure potremmo anche pensare a strani, casi diversi in cui magari io inserisco il compito, ma il docente che lo svolge è un collega, è qualcun altro. Cioè questa freccia qui, scusate se insisto, ma poi negli esami torna sempre, questa freccia qua tra docente e compito, non c'entra niente con questa freccia tra docente e compito. Okay? Questo, docente, questo attore può essere o non essere lo stesso che, rappresenta, che viene rappresentato da questa istanza. Sono, sono slegati. Okay? Questa è un'informazione su quale sarà il docente che lo deve preparare. Quest'altro è un'informazione su chi è la persona fisica che interagisce col sistema affinché quel compito sia inserito. Per cui quando la commissione del collegio definisce le date le inserisce mettendo il mio nome come docente, ma io come attore non c'entro. Lo vengo a scoprire come lo venite a scoprire voi, un giorno apro il portale e tu guarda e ci sono le date. Ok? Allora, avevamo perso il modello concettuale perché? Perché eravamo fermi sulla frase, il docente inserisce le informazioni relative a un nuovo compito. Allora, per andare un po pochino più in dettaglio, andiamo a ripassare quali sono le informazioni relative al nuovo compito. E sono la data, il titolo, che abbiamo indicato qua come stringa, e il docente, che in questo caso assumiamo che sia la stessa persona, che sta inserendo l'appello. Quindi queste sono le informazioni che dobbiamo inserire, di cui una la conosciamo già, il docente, perché corrisponde, in questo caso, in questo caso specifico, all'attore, altrimenti dovremmo indicarlo. Le altre due dobbiamo acquisirle dall'utente. Okay? Allora, come si svolge l'interazione col sistema tra utente e sistema per inserire queste informazioni. Allora qui entriamo nella logica dell'alternanza, una cosa la fa l'utente, una cosa la fa il sistema, una cosa la fa l'utente, una cosa la fa il sistema. Qui, <coughs> chiedo scusa, non essendoci un trigger, la prima azione sta all'utente, perché chi è che inizia la partita? L'utente. Se invece ci fosse un trigger... Per cui qualche evento fa iniziare l'attività, la partita la inizierebbe il sistema. Quindi passo 1 è che l'utente ehm, chiede di inserire un nuovo compito. Chiede a chi? E in qualche modo ci sarà una voce del menu del portale o del sistema che è inserisci nuovo compito. Okay? Quindi io devo dire che azione voglio fare. Entro nel caso d'uso. Sono già loggato nel sistema e all'interno del sistema trovo il bottone, il menu, la voce, il link che mi fa fare questo. Dov'è questo menu? Come fatto? Fa parte della progettazione, del layout del sistema. Ma è un aspetto grafico, non è un aspetto operativo, non ci interessa nello scenario. A questo punto il sistema cosa fa? Ricordiamoci che le azioni del sistema sono sempre due. Fornire delle, dei dati in risposta all'utente, dare una risposta alla richiesta che l'utente ha fatto, e predisporre degli elementi con cui l'utente possa interagire per poter a sua volta fornire informazioni da parte sua. Forse anche solo un solo bottone ok, ma qualcosa con cui l'utente possa interagire. Non si fanno mai vicoli ciechi in cui l'utente non può più far nulla, che vuol dire? Deve spegnere il computer. No. Deve sempre avere no, un'approssimazione un un possibile. Allora, nel primo passo, il sistema cosa può fare? Può mostrare qualcosa di utile all'utente? Cioè, se voi dite, inserisco un nuovo appello, vi aspettate di vedere cosa? Una pagina bianca con un campo data e, e titolo? Se sì, allora il sistema vuol dire che non vi deve dire nulla, non vi dà nessuna informazione. Altrimenti potremmo pensare che magari, se per comodità mia, il sistema mi mostra già l'elenco degli altri appelli che ho inserito. Nel passato, nel futuro, gli ultimi dieci, non lo so. Questa è una cosa che dobbiamo decidere. Nella versione minima, non ha bisogno di visualizzare nulla, non c'è nulla di essenziale, di importante ai fini del caso d'uso che debba essere visualizzato in quel momento. Quindi l'unica cosa che fa l'utente a questo punto è il sistema predispone il form per l'inserimento dei dati del compito. E a questo punto l'utente potrà inserire, l'utente inserisce la data, ed il titolo del compito data e titolo in questo caso sono due campi due valori semplici io me li immagino tutti e due sulla stessa pagina magari però se questa interfaccia se fosse un'interfaccia mobile allora sono due videate diverse. Prima ti faccio scegliere la data, poi quando confermi ti faccio scegliere il titolo. Ma in ogni caso sono rappresentate sempre da unico passo concettuale. Quindi non c'è, non sempre c'è la relazione 1-1 no? tra i casi d'uso e il mockup. A questo punto il sistema cosa fa? Eh, ci verrebbe da dire il sistema controlla i dati. Ma ricordiamoci che, nel caso d'uso, noi dobbiamo, non dobbiamo mai descrivere ciò che fa il sistema, ma l'effetto della comunicazione tra il sistema e utente a valle delle azioni che il sistema ha fatto. E qui siamo in uno scenario, scenario di successo, quindi dobbiamo riportare il caso in cui tutto sia andato bene. E quindi diremo che il sistema, sottinteso, non lo scrivo, non lo posso dire, ha verificato che tutto è a posto, e quindi conferma. Quindi nel punto 4, il sistema conferma l'avvenuto inserimento. Punto 4. Mm? Poi tutte le altre cose le descriviamo come estensione. E qui finisce. Andiamo a vedere, il sistema conferma l'avvenuto inserimento... È l'ultimo punto dello scenario che, guarda caso, magari non troppo caso, coincide con l'obiettivo. L'intenzione era fissare la data del prossimo appello. Quindi possiamo dire che effettivamente raggiungere il, caso, il punto 4 raggiunge l'obiettivo, fa sì che l'attore la, la, la, primario raggiunga il proprio obiettivo. Altrimenti avremmo sbagliato l'obiettivo oppure il, lo, lo scenario non sarebbe così di successo. No? Diciamo che lo scenario è successo perché alla fine l'utente ha raggiunto il proprio obiettivo. È soddisfatto e può andare a far merenda. Estensioni. Estensioni sono tutte le azioni, i percorsi alternativi no? che si possono verificare qualora o l'utente o il sistema decidano o debbano proseguire in modo diverso rispetto a quanto descritto nello scenario principale. Quindi l'utente può decidere diversamente, il sistema può, non è che decide il sistema, ma reagisce sulla base magari di dati non validi o non corretti. Quindi l'unica estensione significativa che mi viene in mente qui è quella in cui i dati da inserire siano errati o mancanti. Allora questa è un'estensione, cioè un percorso alternativo rispetto al passo 4. L'utente ha inserito dei dati che per lui sono bellissimi, sono fantastici, sono perfetti, e il sistema gli dice invece, anziché dire all'utente, bene, il tuo appello è stato inserito, il sistema risponderà dicendo, no, guarda, manca il titolo, o oh, la data che hai inserito è nel passato anziché nel futuro, oppure 17 non è un mese valido, eccetera. Quindi gli errori di inserimento sono dei percorsi alternativi delle estensioni rispetto al punto 4, che è quello che, se tutto va bene, mi dà la conferma. Quindi abbiamo un 4A, alternativa al passo 4, in cui, eh, anziché il sistema conferma inserimento è il sistema segnala Che non l'hai messo in maiuscolo? Boh. Il sistema segnala errori o omissioni nell'inserimento. Ah, sta prendendo l'inglese. Sto scrivendo in italiano. Eccolo qua, l'ha capito. Nell'inserimento, nei dati inseriti. E quindi torna al, al passo 3. Torno al passo 3, quindi non vado avanti, ma torno al passo in cui l'utente dovrà inserire la data e il titolo corretti con eventuali segnalazioni di errore. Altre estensioni possibili. Vabbè, ce ne sarebbe un'altra sola, che io adesso la indico sul punto 3, ma può essere in generale su qualunque punto, l'utente abbandona. Il sistema, diciamo così, la funzione. Cioè, al lui... Il passo 1 non posso non farlo perché altrimenti non, non entrerei in questo caso d'uso quando sono entrato il sistema mi mostra delle cose a che ci penso dico ma accidenti non so bene la data perché devo ancora mettermi d'accordo con i colleghi e quindi lasciamo perdere e quindi il passo 3 non lo farò mai abbandonerò in qualche modo anziché inserire la data posso abbandonare tenete presente che posso abbandonare la prima volta ma perché il punto 3 è un punto di ritorno posso anche inserire dei dati, sbagliarli, il sistema insegnare segnale errore, mi riporterebbe al punto 3, ma a quel punto io scelgo di fare il 3A, anziché il 3, e quindi non correggere l'errore, abbandonare, andare a, a piangere chiudendomi uno stanzino perché ho sbagliato un dato. No? In questo caso non vedo altre estensioni possibili. Ok. Se consideriamo questo come molto semplice, no? il minimo, il caso d'uso più semplice che possiamo avere, questo, come lo rappresentiamo dal punto di vista dei mock-up? Allora, dal punto di vista dei mock-up abbiamo, pensiamo di rappresentarlo in modo più diretto possibile, No? Poi non, non pensiamo al caso magari uno ha un'interfaccia mobile, lo fa via sms, eccetera, allora ognuno di questi passi deve essere parzializzato a sua volta, a scopo di interazione. Pensiamo all'applicazione un un'applicazione web, in cui questo... Quante sono le videate da fare? Quanti sono i mockup da fare? Allora, questa azione è un'azione che si svolge in un certo senso quasi fuori dal nostro mockup. Si svolge nella pagina iniziale del sistema in cui sono raccolte tutte le funzioni. Quindi in qualche modo dovrò avere una sorta di pagina di lancio, di home page, da cui posso attivare le funzioni. Come? Con dei link, con dei menu, con dei bottoni. Lo possiamo progettare. Questo c'è, quindi dobbiamo farlo, ma sarà comune, sarà una pagina comune a non tutti, ma molti, casi d'uso. Poi c'è una seconda Pagina che raccoglie, secondo me, i passi 2 e 3. Ciò che il sistema mostra più ciò che l'utente inserisce. Perché il mockup deve far vedere dov'è che l'utente può inserire queste cose. Poi ci sarà un altro mockup per il punto 4. in cui c'è la pagina di conferma, uno diverso per il punto 4A, perché il contenuto della pagina 4A è diverso da quello della 4B, della 4 normale, mentre invece l'estensione 3A è un'azione che l'utente può fare, che deve essere prevista nella pagina che abbiamo predisposto per fare i passi 2 3. Cioè se l'utente può inserire la data o può anche abbandonare, vuol dire che in quella pagina c'è sia il widget per inserire la data, sia il bottone annulla. Non è che il sistema può presentare la pagina di inserimento o la pagina di annullamento sulla base di che cosa, in modo che poi l'utente decida. Il sistema presenta una pagina che contiene entrambe le possibilità in modo che l'utente possa scegliere. Non è una regola generale, ma prendiamola come linea guida. Quando la scelta sta all'utente, il sistema deve prevedere tutte le possibili azioni dell'utente. Quando la scelta sta al sistema, beh, sarà il sistema che pre presenta l'uno oppure l'altro oppure l'altra opzione. Quindi, riassumendo, quattro mock-up. Uno per il punto 1, che sarà poi condiviso con altri casi d'uso. Uno per i punti 2, 3 e 3A, Uno per il punto 4 e l'altro per il punto 4A. Mettiamoci al lavoro. Quindi, nuovo caso d'uso, lo chiamiamo... Eh, come l'ho chiamato l'esercizio? Quiz. Quiz. Okay. Lo rendo subito pubblico. Allora, nel mio progetto quiz comincio ad aggiungere questi casi d'uso. Il primo è, abbiamo detto, una sorta di home page da cui poter attivare le varie funzioni. Allora immaginiamo di avere a che fare con un browser, quindi un'applicazione web, e questo mockup lo posso salvare, chiamiamolo home page quiz. In realtà poi magari di home page ne faremo due, una per il docente e una per lo studente perché hanno accesso a funzioni diverse. Quando completeremo il tutto probabilmente dovremo ridominarla, anzi facciamolo subito home page docente, così è più chiaro. Allora il docente cosa può fare? Può fare tante cose, noi per ora ne abbiamo pensata una. Allora mettiamo il titolo. lo possiamo chiamare gestione quiz e magari sotto il titolo elenchiamo le funzioni che il docente può avere lo possiamo elencare con tanti bottoni o con un elenco di link in qualche modo magari mettiamo un bottone per farla facile inserisci Appello. In realtà nel nostro modello concettuale si chiamava compito. Non è detto che noi usiamo nei confronti dell'utente finale lo stesso linguaggio che usiamo all'interno del progetto. Magari siamo più precisi. La data dell'appello nuovo appello non è banale trovare il nome giusto per, nuovo per le funzioni che vogliamo dare agli utenti è un lavoro di usabilità anche, trovare il nome giusto in modo che lui capisca senza ombra di dubbio che cosa fa se schiaccia su quel bottone però questa è la versione più semplice ho messo un bottone e basta è chiaro che se io avessi 20 funzioni diverse non posso pensare di avere una pagina con 20 bottoni no? devo strutturarla un pochino meglio con dei menu, dei sottomenu ricordatevi la regola del 5 più o meno 2 no? eh, avere un, eh, la massima quantità di scelte alternative tra cui l'utente che posso presentare all'utente è tra 5 più o meno 2 elementi quindi da 3 a 7 se sono più di 7 cose non le posso mettere in un unico elenco ma devo dividerle in sottoelenchi se sono meno di 3 non ho bisogno di strutturarlo perché è un'euristica eh, per carità poi. ok, questo è fatto poi dobbiamo fare l'altro mockup che è quello un pochino più complesso perché a accorpa, dicevamo, i passi 2, 3 e 3A quindi un nuovo mockup questo lo chiudo sì, salvalo magari, e ne creiamo uno nuovo, sempre basato su un browser, in cui il titolo, questa volta magari è inserimento appello. Allora, punto 2, nel punto 2 potrebbe esserci scritto il sistema mostra delle cose all'utente, allora in quel caso dovremmo inserirle in questa pagina. Non dice nulla il nostro punto 2 perché era semplice, e semplice ma dice solamente predispone i campi per l'inserimento di data e titolo dell'appello. Quindi io devo predisporre ad esempio l'elemento date picker, che permette all'utente di scegliere una data. L'elemento di interfaccia utente, con cui l'utente, adesso questo suggerisce, questa variante grafica nel mockup, suggerisce che l'utente possa o inserire la data digitandola direttamente dentro un campo di testo, oppure cliccando sull'icona, un pop-up di un calendario, gliela farà scegliere. Uh, va bene non ha, in questo caso non ha opzioni hm? quindi in realtà l'elemento è fatto così l'altro elemento che riguarda le date sempre in, uh, in um, il, il X sarebbe questo hm? però lo vedo è un calendario effettivamente di dare l'idea del calendario navigabile ma non tanto di dover scegliere una voce anche perché poi non è evidente vedere qual è la data che hai scelto in questo in questo elemento, quindi per scegliere la data usiamo questo campo, l'utente però non lo sa quindi io devo aggiungere a fianco un'etichetta, prendendo il campo label con scritto data appello e l'utente può scriverla giocando sugli spazi, sulle posizioni relative, per far capire che questa etichetta è relativa a questo campo. Non è necessario, anzi nelle applicazioni web si tende a evitare, indicare delle istruzioni. Per favore inserisci nella casella di testo la data dell'appello. È inutile, nessuno la legge ruba spazio e complica l'interfaccia se l'interfaccia è fatta bene dicono non ha bisogno di istruzioni e poi abbiamo il titolo allora il titolo è un campo di testo allora se ho scritto testo lui mi fa vedere un'area di testo che di fatto è un campo ampio no? per scrivere testo su più righe text input o text field invece è un singolo campo di testo per scrivere una riga sola label string of text è un'etichetta testuale che viene solo visualizzata e paragrafo di testo è un blocco di testo che viene solo visualizzato Ok? quindi questi ultimi due servono per scrivere informazioni dal sistema all'utente gli altri servono per acquisire dati ah, io sto scrivendo qua sopra perché ho idea già dei tipi di controlli interattivi di cui ho bisogno. No? Eh, anche perché a questa risoluzione, come dicevo, non riesco tanto a navigare nel, nella libreria di componenti che ci sono qua. Però per le prime volte, quando non sapete come si chiamano, eh, chiaramente quello, vi, vi invito a esplorare no? questa zona. Vedete che poi purtroppo qua non, non, va, non riesco ad andare oltre, con i tabs però vi invito a esplorare i componenti che ci sono qua, a guardarli, giocarli, così, e mentre mentalmente prendete nota del nome che c'è scritto sotto, perché è quello, questo qua, label barra string of text, è quello con cui li potete richiamare da, dalla casella veloce. Quindi abbiamo detto text input, è un titolo, Allora, dei, qui stiamo, ci stiamo collegando al modello concettuale. Nel modello concettuale questa videata ci serve per inserire una nuova istanza della classe compito. Questa classe ha due attributi e tre relazioni. L'abbiamo detto prima. Gli attributi sono date e titolo e li chiedo all'utente. Le relazioni sono docente e lo so già, perché uso quello del login dell'attore, della, dell docente, le altre sono valutazione e domanda, che non inserisco in questo momento perché non mi interessa. Ok? Quindi è necessario che ogni passo, ogni elemento dell'interfaccia utente sia coerente col modello concettuale. Coerente non vuol dire che ci devo mettere tutto, ci devo mettere ciò che serve ciò che ha senso sicuramente qua non ci posso mettere l'aula per dirne una perché nel modello concettuale non ce l'ho né posso dimenticare il titolo perché se non lo metto qua quando lo metto? ok? va bene questo di fatto completa buona parte del passo cioè tutto il passo 2 e un pezzo del passo 3 in realtà l'utente deve poter inserire, confermare questi dati oppure annullare. Quindi mi servono due paio, un paio di bottoni qua sotto, i classici OK e ANNULLA. Quindi io aggiungo due bottoni, che sono un OK e un ANNULLA BUTTON. annulla li rendiamo più o meno larghi uguale stato eh, va bene selected che lo facciamo preselezionato perché è il bottone di default Sappiamo già che se l'utente seleziona nulla torna all'home page e quindi possiamo già definire per questo bottone il link verso home page docente. Per quanto riguarda invece il bottone ok non abbiamo ancora un link da definire perché mi ci manca ancora la pagina, il mockup è relativo. Quindi questo è un mockup, direi, finito, che cosa ci rappresenta? Ci rappresenta il passo 2, 3, 3A del nostro caso d'uso. Eh? Eh, io nel documento non avevo dato dei numeri, ci potrebbero essere definizione data del compito, è capitato 2.1 come usiamo questo. Eh, chiamiamolo così, ddc, definizione data del compito diamoci delle sigle solo per richiamarle più rapidamente quindi ddc passi 2, 3, 3a poi lui si arrabbia perché ho messo la virgola va bene, allora togliamola usiamo step, va Immaginiamo che abbiamo tanti mockup, qui abbiamo aperto un progetto su Balsamic, faremo tanti mockup sui vari casi d'uso, quindi ogni caso d'uso avrà più mockup e io per riuscire a raccapezzarmi chiamo tutti questi mockup con un nome che è dato dal caso d'uso e mi sono dato una sigla per poterlo richiamare più velocemente e a fianco mi scrivo quali sono i passi di quel caso d'uso che, che sto gestendo con questo mockup. A questo punto, se tutto va bene, posso fare il passaggio successivo, che è quello di conferma. Quindi, per comodità, per pigrizia, parto da questo, lo clono. gli cambierò nome perché non si chiamerà più inserimento appello, ma è conferma inserimento. E cosa scrivo? Vabbè, qui tolgo, tu oh, tolgo tutti questi elementi perché l'utente non deve dire nulla, ma cosa mi, cosa mi sono detto? Il sistema conferma l'avvenuto inserimento. Allora, il fatto che il sistema stia confermando, l'abbiamo scritto grosso come una casa, dobbiamo solo dire che cosa sta confermando. Quindi possiamo aggiungere un paragrafo di, di, di testo. che dice ecco vedete nell'esempio che lui vi fa vedere fa vedere un paragrafo con del, del testo selezionato, con dei link, con dei colori eccetera e se ci cliccate dentro, questo testo che potete modificare vi fa vedere come dei comandini no, di formattazione per ottenere quegli effetti di colore ad esempio paragraph dovrebbe essere scritto in grassetto perché tra caratteri di asterisco. Eh, row e text, uno ha cioè, le le commerciale, l'altro ha le tilde e servono per indicare row il sottolineato e text lo sbarrato per dire. C'erano degli esempi sulla formattazione che potete ottenere. Adesso in questo momento non ci interessa più di tanto ma se cioè, diciamo c'è un linguaggio semplificato di formattazione specifico proprio di Balsamic per rendere un minimo anche degli effetti. Però possiamo mettere un messaggio del tipo eh, nuovo appello inserito in data eh, 25.12 perché è sadico, 2014 per la materia e poi possiamo mettere mm, sistemi informativi. E l'utente non può fare altro che fare ok. Va bene, prendo atto. Chiudere questa funzione. E questo ok eventualmente torna ovviamente all'home page. Docente. In altri casi potrebbe esserci magari una, pensate all'inserimento invece degli studenti, che devo inserire 50 di fila, magari oltre che ok che torna all'home page o un bottone inserisci, al... inserisci in un altro. In questo caso ho chiuso la funzione, non posso fare nient'altro di utile che tornare all'home page. Ricordiamoci sempre che l'utente deve sempre avere un'approssimazione da fare. Eh? E questo che cos'è? È il mockup sul nostro caso d'uso che si chiamava DDC, definizione data compito, step 4. A questo punto che abbiamo fatto lo step 4, possiamo tornare al mock-up dello step precedente e assegnare il link al bottone. Questo si chiama OK, sarebbe più corretto chiamarlo forse inserisci. Perché ricorda, c'è già scritto nel titolo, l'azione... Che, che cosa succederà no? inserisci riesco a scriverlo in italiano no, eh? inserisci ce sì, l'ho fatta eventualmente l'altro potrebbe essere chiudi per essere più esplicativi effettivamente ok era un po' anonimo come bottone ok cosa è vero che c'è scritto sopra grande come una casa quindi è ok all'inserimento ma richiede quel micro ragionamento che dice ok cosa ha ah, inserisci se invece scrivo inserisci sul bottone è più chiaro quindi un errore mio oh, che ho fatto prima Allora mi sono accorto che c'erano due ok che fanno cose diverse allora mi sono messo nei panni dell'utente e ho detto magari ecco esiste poi ancora il passo 4a che è quello nel quale si verificano degli errori allora secondo voi come layout come videata il passo 4a somiglia di più a questo o a questo Perché devo clonarlo così per pigrizia clono uno che sia più facile il passo 4a ricordiamoci cosa è scritto nel 4a il sistema segnala errori, omissioni di dati inseriti e torna al passo 3. È più simile a questo o a questo? A quello sopra. Perché è più simile a quello sopra? Beh, ovviamente dovrà dire ci sono stati degli errori. Ma poi se torno al passo 3, il passo 3 è il passo nel quale l'utente può inserire data e titolo. E se l'utente può inserire data e titolo... Deve avere lo spazio per poterlo fare. Quindi sicuramente ci dovrà essere... Non, non ho detto torno al passo 2. E quindi è una pagina con cui c'è solo scritto errore, schiaccio un bottone e poi mi rigenera il form in cui inserire i dati. No, tutto insieme, perché passo direttamente alla fase di inserimento. Non faccio fare passaggi inutili all'utente. Quindi la pagina di errore è simile alla pagina di inserimento. Cloniamo questo. Continuiamo a chiamarlo inserimento appello, perché così ci somiglia il più possibile, ma davanti ai campi possiamo aggiungere un messaggio di errore. E qui ci viene tanto comodo che ci sia l'esempio di farlo in rosso, Correggi gli errori evidenziati, ad esempio. E beh, in qualche modo saranno evidenziati questi errori. Io magari qui... Per far capire, ci metto già dei dati precompilati, 11.13.2015, una data non valida, è un titolo sistemi informativi, magari era sbagliata la data, non il titolo, e permetto all'utente di modificarli. In questo caso potrei far vedere magari che la data di appello la faccio rossa, perché è quella sbagliata è un esempio, ovviamente non posso a livello di mockup fare tutti i casi possibili però do degli elementi che permettano di capire a chi, a chi usa il sistema e poi anche a chi dovrà costruire l'interfaccia quali sono le scelte che sto facendo e poi annulla inserisci che funziona nello stesso modo, nel senso che inserisci va sempre allo step 4, cioè quello di conferma e annulla, torna sempre l' home page in cui non inserisco nulla. Questo nuovo mockup quando lo salvo gli darò il nome ddc Step 4A. Allora se voglio provare questa cosa. Quindi ho fatto i quattro mockup che mi ero prefissato, mi inserisci dato un appello, non dato il link, definizione data compito, e poi posso provare il sistema. Se vado in full screen. Mi permette di giocare, interagire col mio mockup. E quindi mi, permettere anche, mi permetterebbe anche di presentare questo a persone che non hanno mai visto il sistema e fare delle piccole prove di usabilità, vedere come reagiscono, se capiscono ciò che devono fare, eccetera. Quindi, c'è cioè, inserisci data nuovo appello. Avendo creato io il link nel mockup, diventa cliccabile con questa minuscola manina una volta passato la successiva io posso, ah devo inserire, non mi piace, faccio nulla, torno all'inizio, poi qui posso fare una cosa sola, cioè inserire, oppure se inserisco mi dice conferma inserimento, nuovo appello inserito, eccetera, eccetera, chiudi. Nei link che ho predisposto non posso vedere invece la videata di errore perché il bottone, in questo caso, inserisci, eh, fa sempre finta che i dati siano corretti. Quindi dovrei fare magari due mockup diversi, uno con inserisci e l'altro con un link che invece mi porta... se voglio vedere cosa capita in caso di errore, eh, dovrei modificare la destinazione di questo link. Però mi darebbe errore per sempre. No? quindi purtroppo non è dinamico no? è un mockup che è navigabile ma non è di navigabile dinamicamente non posso dirgli la prima volta fammi, simulami un errore la seconda invece simulami che l'ho inserito correttamente devo giocare con questi link se no per la parte di inserimento appello cioè della correzione degli errori sappiamo che quando l'utente precedentemente ha, cliccato, ha inserito dei dati e poi ha cliccato su inserisci anziché avere la videata di conferma, si, si troverebbe di fronte a questa videata qua. Che magari è quella più interessante anche dal punto di vista di interazione, per capire se l'utente capisce cosa deve fare. Ah sì, che è sbagliato lì, allora devo correggere. Il fatto che quello sia in rosso mi basta per capire che tra i due dati è sbagliata la data e non il titolo? Ad esempio. Ok, e qui poi usciamo. Quindi lo strumento è questo, i ragionamenti da fare, chiaramente saranno anche più complessi, sugli altri casi d'uso rispetto a questo che è quello basilare, ma sono sempre gli stessi. Sviluppo bene il caso d'uso, senza pensare ancora troppo agli elementi grafici, ma pensando sempre al modello concettuale. Usiamo bene i termini, le parole e chiediamoci quali dati stiamo inserendo, quali dati stiamo visualizzando. Poi per passare al up andiamo a prendere i passaggi del caso d'uso, diciamo a 2 a 2, nel senso che l'azione del sistema e l'azione successiva dell'utente sono sempre insieme. O detto meglio, un'azione del sistema e le possibili azioni dell'utente in risposta a quell'azione del sistema sono tutte insieme. Infatti noi abbiamo messo insieme il 2, il 3, ma anche il 3A. Le risposte del sistema possono essere invece diverse e ogni risposta del sistema avrà un, un mock-up diverso. All'interno del mock-up ci chiediamo quali dati devo visualizzare? Quali? Vado a vederli nel modello concettuale. E come li visualizzo? Con del testo? Con una tabella? Con un elenco puntato? E poi mi chiedo... Quali dati devo raccogliere? Devo acquisire? Quali? Anche lì, me lo dice il modello concettuale, come? E dipende dal tipo di dati, dalla quantità, dalle linee guida che grosso modo, avevamo visto giovedì pomeriggio, scorso. Quindi, quando entro in un mockup in realtà so già cosa devo fare. E mi chiedo sempre queste quattro domande, in realtà poi ci sarebbe una quinta quattro domande quali dati devo visualizzare e come li visualizzo, quali dati devo acquisire, come li acquisisco, e la quinta domanda è quali sono i passaggi successivi che l'utente può fare, può confermare, può annullare, può andare avanti, può tornare indietro, eccetera. Qui ho usato un schema di interazione molto semplice, basato su inserisci e annulla. Per dati più complessi, magari anche noi siamo abituati, usando delle applicazioni abbiamo l'impostazione a Wiser, no? a quello che in italiano chiama chiamano autocomposizione cioè una serie di paginate con avanti e indietro no? Eclipse usa questo, molti siti per chiedere informazioni vado alla pagina successiva e poi ce la conferma alla fine ma una serie di pagine intermedie da cui posso andare avanti e indietro quando ho più dati da raccogliere e questo lo dobbiamo decidere di volta in volta in funzione della complessità del caso d'uso di quale struttura usare oppure la pagina unica con dei tab che si smistano insomma. se non avete domande vi lascio andare ci vediamo domani buon laboratorio